Atletica, Rovereto, vola che animal, poca Italia. 53 Palio della quercia, a Rovereto è serata di atletica. Julian Forte, recente 991, controlla i 100, chiude i 1.007, piace soprattutto sul lanciato. 8 centesimi di margine sul turco Arvei. Kinimal, 20enne keniano meno demolisce il personale negli 800. 14394, gara intelligente, rettilineo di successo. Piega Gakeme, terzo e Tuca. Quarto crono dell'anno, senza dubbio il miglior risultato tecnico. Il britannico Covan, 4563, si aggiudica e 400. Spicchio d'azzurro, senza re, di recente alle Universiadi di Taipei, l'Italia scopre aceti, talento in rapida ascesa. 4.668, mostra qualche crepa, naturale al tramonto di stagione, ma il talento è in esposizione. 5.000 Abalev, 132.281, 110 HSI Atom, 1.352. Lo spagnolo Torrigio avvicina ai 17 metri nel triplo, 16.96, buona performance di Finlay nel disco, 64.77. L'americano, protagonista a Londra, precede il veterano Kanter. Al femminile, 100 alla Tenorio, 1118, mentre nei 400 sigillo della giamaicana McPherson, 5086, la Kit Arranca, 5320, stesso tempo nella seconda serie per la Spacca. La Nihon Saba non ha problemi negli 800, riferimento, per lei, modesto. 20.114, ottava la Sanchiusti, 20.326. Non incanta nei 3.000 la Magnani. A lungo coperta. Prova a risalire la corrente a due giri dal termine, ma non ha lo spunto per ricucire il gap che separa le prime dal resto del gruppo. A solo della Rangeruk, 85104. Nei 400 HS, firma della Tracei, 5458, terza una discreta Caravelli, non lontana dal personale, 5609. Infine, alto alla Tabasnick. 1.95, seconda la favorita Lerchenko, 1.83 per la Furlani, e Giavellotto alla Muzza.